Antonino, oh, eh, in quanto stampa di la notizia della creazione di questo nuovo gruppo musicale, naturalmente poi noi ti faremo sapere Oh qua non può parlare Naturalmente ti faremo sapere Naturalmente ti faremo sapere la tournée quella che facciamo, Vigna Caruso giovanni d'anello certo. costanzo D'Amaro e eh, massimo anciolino che è stato vicino alla stazione questo Caspita. è un tournée che avevamo fatto così che dobbiamo andare altro. si comincia sempre così da giovani poi dopo <ride>